Ah, buongiorno a tutti quanti perché cosa è Tenerife nuovamente un caffè con la panna in compagnia di chi? Dei nostri amici Buongiorno Qui di lato ce n'è un'altra la cara Samantha e oggi vi racconteremo qualche cosa. Oggi che raccontiamo? Non lo so, stiamo preparando. Abbiamo fatto un filmato molti mesi fa. Sì, molti, mesi, molti mesi, fa. mesi fa. però poi. perché siamo non... sempre incasinati. Sempre incasinati. Però adesso, piano piano. le cose cominciano a diventare più chiare. Sì, sì, sì. sì. Oh, sì. La grande emigrazione italiana. Vi Molto aspettiamo. Grande, eh. Siamo pronti qualsiasi cosa avrete bisogno, NOSOTROS, nosotros. ve lo troviamo. Sì. <ride> no, sì, stavo, stavo scherzando, benissimo. Allora, che vogliamo vedere? Siamo qui, vi sì, aspettiamo, vale. siamo pronti. Bene, adesso... Esatto, sì. tutto quello che vi serve. Sì, qui il nostro amico... Emilio, buongiorno. Emilio, un grande parrucchiere italiano che con tutta la sua famiglia si è trasferito e stiamo intentando a seguire questo cambiamento di vita. Oh, è buono sto caffè con la panna. Caffè con la panna. L'inviato speciale Francesco Cavalloni e l'inviata speciale Samantha Labbate. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Редактор субтитров